Siamo qui in Piazza Carlo Felice per lo sciopero generale dei sindacati di base. Eh, siamo con due esponenti di Unione Popolare, Fausto Cristofari e Francesca Bertini. Eh, quindi Unione Popolare sostiene oggi e domani lo sciopero? Assolutamente sì, credo che sia importante perché è probabilmente la prima iniziativa che viene fatta da parte di organizzazioni dei lavoratori, sulle tematiche diciamo della finanziaria che ha fatto eh, il governo Meloni finanziaria che definiscono non so perché coraggiosa eh, che in realtà strizza l'occhio all'evasione, dà stanze a risorse eh, per i ricchi e fomenta la guerra tra i poveri e quindi non possiamo che essere contro questo tipo di logica e, ovviamente nella nostra ottica di costruire un'alternativa a tutto questo Unione Popolare non poteva mancare né oggi né domani Francesco Bertini Sì, allora noi abbiamo portato anche qua a Torino come faremo anche domani eh, a Roma nella manifestazione nazionale contro il governo delle parole chiave eh, molto chiare eh, che l'agenda Draghi la porta avanti meloni questo per segnare anche una continuità eh, economica e politica che, è stata, che sta venendo portata avanti da parte di questo esecutivo, per tutto quello che riguarda le politiche sociali e eh, economiche, infatti abbiamo visto come è stato debole anche da parte della cosiddetta opposizione di sinistra la, la risposta a quella che è una finanziaria che di fatto eh, è, è l'agenda Robin Hood al contrario, cioè, vengono ridotti quelli che sono i sostegni già scarsi eh, nei confronti delle famiglie, fasce popolari, viene eh, cancellato il reddito di cittadinanza che per quanto potesse avere dei problemi era un sostegno per molte eh, famiglie in difficoltà dopo la pandemia e dopo gli anni di crisi economica. Di fronte a questo governo che porta avanti una guerra all'esterno perché comunque eh, gli aiuti eh, cosiddetti, cioè le armi, continuano a essere eh, finanziate nel conflitto in corso è una guerra all'interno contro eh, le popolazioni, contro eh, le fasce popolari, Occorre ancora di più costruire un'opposizione sociale che sia forte, per questo come Unione Popolare saremo in piazza oggi qua a Torino, nello sciopero generale, eh, chiamato ai sindacati di base e domani a Roma per la manifestazione nazionale contro il governo Meloni. Grazie mille.